Daniele Aristarco, autore di lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi, ha presentato il suo libro a una folta platea di studenti della scuola media per politicamente scorretto. Quello che ci interessa sapere è quale tipo di fascismo e di fascismi racconti. Il libro nasce da una domanda che mi è stata posta dai ragazzi più volte, dai ragazzi italiani nelle scuole di ogni ordine e grado eh, in seguito a una serie di episodi accaduti in Italia, cioè se il fascismo stesse tornando di moda. Ecco, mh, il fascismo al quale si riferivano non era naturalmente una definizione rigida da un punto di vista storico, ma rappresentava in qualche modo la somma di una serie di angosce relative alla loro libertà e alla possibilità di esprimersi liberamente ecco a quel fascismo eh, innanzitutto mi sono eh, su quel fascismo mi sono concentrato cioè sull'idea di fascismo che noi ragazzi ho cercato di riportare un po di verità storica eh, e di ragionare soprattutto sulle eh, derive che in qualche modo sta acquisendo la nostra società negli ultimi tempi soprattutto quelle razziste e quelle violente e assieme ai ragazzi ci stiamo chiedendo se sta accadendo di nuovo e se quel fascismo cioè quei valori eh, da, da Mussolini o da, insomma, da, da, dal suo entourage in quegli anni stanno ritornando uh, più o meno di moda. Quale tipo di linguaggio utilizzi per questo tipo particolare di pubblico a cui ti rivolgi? Ho deciso di scrivere delle lettere ai ragazzi, eh, provocatoriamente le lettere sono indirizzate a una dodicenne, perché mh, anche se un, il fascismo è un tema che in genere si tratta in terza media eh, credo che le domande dei ragazzi nascano sempre fuori programma possono arrivare molto prima o molto dopo dipende dalla sensibilità dei ragazzi e la scuola mi sembra un luogo dove questi temi si possono affrontare eh, ci si può mettere in ascolto e ragionare assieme su quelle che sono queste curiosità e ho deciso di utilizzare un tono piano, semplice ma non facile, di raccontare ai ragazzi i fatti che realmente sono accaduti, cercando di smontare ogni interpretazione possibile, laddove ce ne sono le dichiaro apertamente, soprattutto ho indirizzato delle lettere, cioè ho cercato di rivolgermi dando del tuo al lettore e eh, come quando si scrive una lettera aspettandomi delle risposte, quindi proponendo dei quesiti che rimangono aperti e che in genere durante gli incontri tratto con i ragazzi e che danno, mi danno anche la possibilità, danno la possibilità ai ragazzi di far entrare in conversazione l'attualità. Quindi le angosce, i desideri, le curiosità che hanno a che fare con l'oggi e con il loro cerchio di attenzione. Che cosa secondo te recepiscono i ragazzi? Che cosa gli rimane di, del tuo messaggio? A me pare che i ragazzi sono in grado di eh, sfruttare ogni occasione per ragionare su se stessi per lasciare risuonare nel profondo le domande che si pongono, che ci poniamo durante gli incontri. Sicuramente quello che resta alla fine di questi incontri a me sono una serie di emozioni, di racconti anche molto personali Ai ragazzi spero, mi sembra, qualche strumento in più per orientarsi soprattutto nel presente, per domandarsi che cosa che sta succedendo, questa cosa la accetto oppure no, oppure che cosa posso fare per modificarla, per migliorare l'ambiente che mi circonda, per vivere in una società che mi consenta di esperienza, per liberamente e eh, senza paura.